Esistono centinaia di diete commerciali ma tutte si fermano di fronte a un problema, sono standard. Non sarebbe bello poter personalizzare la propria dieta adattandola alle nostre esigenze di tempo e di abitudini? Ebbene esiste il corso perfetto per questo. Buongiorno a tutti e benvenuti a questo nuovo video. Io sono Giuliano Carpaglioni, biologo nutrizionista e come sempre vi ricordo che per visite dal vivo io ricevo a Brescia, a Toscolano Maderno e a Leno, Ecco sul mio sito www.nutrizionistabrescia.com, potete trovare tutti i miei contatti. Il video di oggi è un po' particolare, non vi parlo di un argomento specifico di alimentazione, ma di un progetto che ho allestito negli ultimi mesi e che ho finalmente concluso. Ho creato la mia Accademia di Alimentazione. Nel mio lavoro mi capita quotidianamente di aiutare le persone ad avere un migliore rapporto col cibo. Tecnicamente la cosa si traduce nello stirare una dieta, ma la realtà è molto diversa. Perché le persone si rivolgono a me? Perché i miei pazienti non si limitano a comprare un libro di dieta al supermercato e non fanno da soli? Qualcuno lo fa per qualche patologia, ma molti lo fanno perché ci hanno provato. Hanno comprato il libro al supermercato e ha funzionato, salvo poi non funzionare più. Magari sarà capitato anche a voi che state guardando questo video eh, Dieta chetogenica, dieta del supermetabolismo, eh, digiuno intermittente, dieta Dukan Uh, ce ne sono tantissime, e l'effetto è quasi sempre lo stesso, dopo qualche tempo uh, la dieta è un ostacolo alla propria quotidianità e il libro diventa insufficiente. Dottore ho fatto tutte le diete del mondo, oppure dottore sono a dieta da una vita, sono frasi che mi sento dire tantissime volte. E il problema è sempre quello, non riuscire a conciliare i dettami rigidi di una dieta preimpostata con i ritmi e gli impegni quotidiani. Le diete vengono viste come un sacrificio, come qualcosa di laborioso e complicato che costringe a un impegno in più, qualcosa a cui si deve pensare, qualcosa di faticoso. Dottore, questo mese non ho avuto tempo di fare la dieta, è un'altra di quelle frasi che mi sento dire spesso. Cosa posso fare io, nutrizionista, quando il paziente mi dice quella frase? Beh, la prima cosa che faccio è andare a rivedere la dieta e se necessario modificarla per adattarla meglio alla vita della persona che ho davanti. Perché questo mese non ha avuto tempo? Cosa è cambiato? Andiamo ad assecondare questi cambiamenti anche con l'alimentazione, in modo che non sia difficile, che non sia faticoso seguire la dieta. Tutto questo un libro non lo può fare, per quanto ben fatto. Un libro è rigido e non offre alcun tipo di supporto se non quello rappresentato da ciò che c'è scritto. Quindi ho deciso che si doveva offrire qualcosa di nuovo, di più interattivo, ma soprattutto di personalizzabile. Ecco quindi che mi è venuta l'idea di creare una vera e propria accademia di alimentazione. Il titolo è Alimentazione dalla salute al dimagrimento. E ha proprio l'obiettivo di facilitare la gestione quotidiana della dieta. Il corso prevede un totale di 13 video della durata complessiva di circa 2 ore. E insieme vedremo ogni aspetto dell'alimentazione, compreso come organizzare la propria dieta in maniera autonoma. Cominceremo dai nutrienti, ovvero carboidrati, proteine e grassi, in modo da gettare le basi parleremo di calorie e metabolismo cercando di chiarire una volta per tutte cosa siano vedremo i fabbisogni quotidiani e finalmente come soddisfarli infine parleremo anche di conservazione dei cibi di leggende metropolitane e di sgarri e io sinceramente credo che lo sgarro sia la parte più importante di tutto il corso come ho detto la dieta deve essere flessibile deve poter accompagnare la vita di una persona non deve essere una gabbia c'è bisogno di un'alimentazione comoda facile in tutto questo gli sgarri devono essere parte integrante dell'alimentazione abituale bisogna saperli gestire una dieta senza sgarri non può essere sostenibile a lungo ho incentrato questo corso sulla possibilità di non escludere nulla dalla dieta sinceramente mi sono stufato di sentir dire a destra e a manca che il pane e la pasta fanno ingrassare o che la pasta non va mangiata la sera molte persone che sono passate per le varie diete commerciali si sono convinte di questo siccome molto spesso una dieta commerciale esclude i carboidrati allora si ha la convinzione che pasta e pane ingrassino questo semplicemente non è vero e proprio perché non è vero nel corso si descrivono i modi più efficaci di mangiare sia la pasta sia il pane di inserirli nella dieta quotidiana di rimanere sazi e di essere soddisfatti della propria alimentazione sì, anche se l'obiettivo è dimagrire, non dovrebbe esistere mangiare poco o addirittura affamarsi, non dovrebbe esistere lo stress e l'insoddisfazione. Dimagrire è l'effetto fisiologico di un'alimentazione sana e non di un'alimentazione scarsa. Attenzione però, il corso non è adatto a chi ha patologie o si trova in stati particolari come crescita, gravidanza o allattamento. In quei casi non vengono contemplate le necessità particolari di queste persone allo stesso tempo gli atleti professionisti o semiprofessionisti potranno trovare ben poco giovamento dal mio corso che risulterà come minimo insufficiente al netto di queste limitazioni la mia accademia permette di imparare le basi per alimentarsi al meglio e gestire le proprie necessità in autonomia ogni video è corredato da quiz che permettono una verifica rapida e semplice della comprensione della lezione cosa che permette anche di non essere solo spettatori, ma di interagire. Eh, inoltre, per ogni lezione c'è una chat in cui si può parlare con tutti gli iscritti e con me. C'è poi un forum in cui si può discutere in maniera un po' più articolata eh, rispetto alla chat, mettendo magari anche delle immagini o altri allegati. Eh, infine, ovviamente, c'è la possibilità di commentare ogni lezione come se fosse il post di un blog. Ho voluto tenere il costo del corso molto basso perché il mio obiettivo è arrivare a chiunque voglia saperne di più di alimentazione. Seguendo questa logica, quindi, l'iscrizione costa 24 euro ed è valida per sempre, senza rinnovi. Aggiungo infine che da oggi è possibile iscriversi alla mia newsletter direttamente dal mio sito e i corsisti saranno inseriti in automatico nella lista per rimanere aggiornati sulle novità. Bene, questo è tutto. Oggi più che mai, se avete dubbi o domande, scrivete qui sotto senza problemi, rispondo volentieri.